nuovo video um, oggi farò un video che uh, okay. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi uh, farò un video che riguarda uh, un po' le conseguenze uh, con le quali av avrai a che fare quando ti trasferisci all'estero. Uh, possono essere positive, o quanto possono essere negative, ovviamente io parlerò uh, della mia personale esperienza di quello che succede, però tante cose uh, sono abbastanza comuni di quando ti trasferisci, soprattutto quando ti trasferisci in un paese che è completamente l'opposto. Non so, mi ha detto ma io mi sono trasferita in Italia quando avevo 11 anni, uh, quindi diciamo che sono. Sono passata comunque eh, prima di passare alla cultura canadese sono passata prima alla cultura italiana uh, però quando sei un bambino uh, queste cose non, non, non sono così evidenti cioè quando tu cambi il paese sei un, sei un bambino a parte imparare la lingua e robe del genere le altre cose del tipo cibo amici robe non sono state cose che mi hanno um, mi hanno ferita più di tanto Perché comunque sono passata a un cibo migliore Sicuramente E a 11 anni quante minchia di amici vuoi avere E quali ci tieni da morire uh, Quindi soprattutto cioè In quel periodo in cui mi sono trasferita Non esistevano neanche i computer, neanche Skype, neanche niente Cioè non è che stai a chiamare i tuoi amici del cuore dall'Italia uh, Soprattutto perché in quel periodo C'erano addirittura quelle le cabine in Italia Con la carta che tu pagavi tipo Per, per chiamare vabbè, robe assurde Che pazzesco Quando sono passata alla cultura italiana Non visto questi grossi cambiamenti. Invece quando mi sono trasferita in Canada, ovviamente dopo ben 14 anni che abitavo in Italia e sono, mi sono trasferita in un paese che è completamente l'opposto dell'Italia, dell positivo o negativo, non lo so, um, ci sono tante cose che uh, sono cambiate. Uh, primissima cosa è un po' il cambiamento traumatico ovvero che se vi trasferite in un paese dove c'è tanto jet lag rispetto al vostro paese che magari che non sia dall'Italia alla Germania, che non c'è un cacchio di jet lag uh, vi sveglierete sempre uh, alle 5 del mattino 4 del mattino e mi svegliavo sempre alle 4 del mattino, tipo i primi, la prima settimana è stato, ho avuto un jet lag pazzesco, adesso non soffro più uh, ma il prim, la volta che sono venuta in Canada è stato assurdo uh, cercavo addirittura di, di andare a letto anche tardissimo per poi dormire di più invece no, non funzionava niente uh, quindi è stata, è stata la prima cosa traumatica è stata questa sicuramente uh, la seconda cosa è che um, i tuoi genitori Uh, ci prenderanno un attimino prima di vi torse il tuo jet lag. io ricevevo chiamate a mezzo alla notte cioè mia madre mi chiamava alle 3 del mattino perché in Italia erano le 9 del, del mattino ero tipo, sì, mia madre ciao tesoro, io faccio mamma sono le 3 del mattino. Uh, tante volte per fortuna ero sveglia perché soffrivo ancora di jet lag. però quando, una volta che ho preso il ritmo della vita mia madre mi chiamava alle 4 del mattino ero tipo mamma, smettila quindi adesso ho imparato, quindi al massimo mi invio il messaggio, mi chiama tardi quando da loro è tardi, da me è pieno pomeriggio uh, però il jet lag è una cosa, non mi, abitu mi abituerò mai eh, è ancora, ancora strana come cosa come parlo certe volte con dei miei amici uh, e loro sono tipo eh sì vabbè insomma ciao adesso vado a dormire o del genere sono tipo io devo andare al lavoro <ride> quindi sì è una cosa un po' drammatica, anche questa la terza cosa è chi perderai amici Uh, non parlo di amici veri non parlo di, parlo di quelle persone che consideravi amici poi in fin dei conti hanno solo delle conoscenze che uh, hanno semplicemente smesso di parlarti perché per loro è più importante tipo avere un rapporto dove ti vedi ogni giorno piuttosto che sia un rapporto veramente uh, un legame più forte in cui anche se non vedi quella persona per un tot di mesi uh, ci tieni lo stesso e mi è capitato questa cosa con tante tante persone mm, ci sono rimasta male uh, Adesso invece non me ne frega più un cazzo, detta proprio alla finesse, perché le persone alle quali tengo ci, ci sono ancora, ovviamente anche quelle persone che hanno smesso di parlarmi, anche io ho smesso di parlare loro perché, non, perché quando c'è un rapporto, che sia amicizia, che sia amore, se non è da tutte e due le parti, questa, questa cosa non può funzionare, quindi diciamo che anche io ero un po' stufa di essere sempre io a scrivere, di essere sempre io a farmi sentire, quindi ho semplicemente detto vabbè, e... quindi... Um... Quindi praticamente ho deciso che non vale la pena starci male, uh, ho ancora quelle persone che comunque cioè, um, anche con loro diciamo non è che posso sentirli sempre, ma anche... è mia madre che mi chiama. Ovviamente ho capito che anche quelle persone non le posso sentire sempre no? non è più lo stesso rapporto perché sai vedere uh, quelli che sono i tuoi migliori amici, vederli una volta all'anno per un pochi giorni un pochi... o una settimana due. Uh, non è più la stessa cosa del tipo e hey, ciao andiamo a farci una birretta o roba del genere, non è più la stessa cosa ovviamente lo so, uh, però sono felice per quelle poche persone che ci sono ancora che si fanno sentire, che parliamo ancora su Skype o e roba del genere uh, so che purtroppo cioè, non è più lo stesso, però comunque sono rimasti nonostante tutto Ovviamente quando cambierai paese ti farai nuove amicizie, eh, però come ho già detto nel, nel video sugli amici, qua in Canada è un, po', è un po' dura farsi degli amici o almeno degli amici veri, cioè finché. Se, se vuoi avere delle conoscenze con le quali semplicemente andare a prendere un caffè ogni tanto eh, puoi farlo, però se vuoi delle amicizie vere dove sai, puoi fidarti di quella persona che quella persona ti aiuterebbe nel momento peggiore della tua vita, per adesso io non ho quella persona. Per fortuna comunque ho lui, che è una persona molto importante della mia vita, che mi ha aiutato tantissimo in tanti momenti in cui sono stata triste, sono stata depressa, in cui ho sentito tanta nostalgia di casa, lui è stato sempre lì, invece, quelle persone che ormai sono conoscenti, non sono neanche amici, non, non lo erano, insomma, cioè al massimo potevi dire, sai, sento nostalgia di casa, la protetto dire, oh, mi dispiace, e finisce là, insomma. Uh, Un'altra cosa è che ovviamente quando ti trasferisci uh, sarà molto più facile per te uh, imparare la lingua sul posto, per esempio io mi sono trasferita per gli studi e ho scelto appunto il Quebec per il, per il fatto che volevo continuare col francese, quindi ovviamente ho scelto il Canada perché comunque volevo un po' cambiare anche area, volevo un po' scoprire una cosa diversa, poi il Canada comunque mi ispirava tantissimo e sono partita per il Canada. ovviamente non solo eh, sono riuscita a imparare la lingua eh, a migliorarla tantissimo cioè dopo due anni addirittura riesco anche ad avere un po' l'accento del Quebec quindi questa cosa mi rende molto fiera perché io odio l'accento francese, dei francesi, belgi, ancora ancora il posso sopportare ma l'accento di Francia, Francia, non, non ce la faccio ehm, quindi diciamo che quando cambi paese imparerai la lingua però entrerai anche a contatto con una cultura diversa dalla tua eh, scoprirai nuove cose eh, in, non so imparerai ad apprezzare tante cose che magari non conoscevi prima, eh, magari riuscirai anche a viaggiare in quel paese se, se hai la possibilità riuscirai a scoprire nuovi posti e questa è una cosa molto bella cioè assolutamente io non mi Pento di essere venuta qua, magari ho sempre nostalgia di casa o robe del genere, però. Eh comunque a me il Canada piace hanno una cultura bella ovviamente hanno, ci sono cose diverse, sono due culture diverse, sono due lingue diverse. Uh, un'altra cosa è che quando cambi paese dovrai essere molto molto indipendente perché comunque ti trasferisci da solo se siete fortunati di trasferirsi con la famiglia meglio, io mi sono trasferita da sola quindi è stato molto molto difficile all'inizio uh, però uh, imparerai, imparerai a crescere imparerai a fare queste cose da sola cioè io addirittura fino all'anno scorso non sapevo neanche come si facessero le tasse, cioè robe del genere, uh, non sapevo neanche come si usasse una carta di credito, cioè per dirmi. Um, però queste cose si imparano, cioè, queste cose fanno un po' parte del, dell'essere adulti, ma vabbè, um, non sto dicendo di essere l'adulta più adulta del mondo, uh, però, so come so come adult. I know how to adult. Uh, mi ricordo che mia madre quando sono trasferita mi diceva addirittura: Ma sai fare la lavatrice, ma riesci a mangiare, ma ti fai da mangiare, ma ti fai solo la pasta? Del genere, guarda che nonostante io abbia vissuto 23 anni con voi, ho imparato un po' delle cose, cioè o oh, so fare le cose, <ride> uh, non sono proprio incapace. Uh, per esempio, cioè per dirvi tipo mio moroso per esempio lui non ha mai stirato in vita sua, cioè questo per dirvi con c'è tre serie di insieme, lo vediamo con le sue. Camicia, stropicciata, ho detto scusa ma ma, ma stirati quella camicia io, tipo mi ricordo che mi aveva guardato all'inizio e mi fa eh no ma io questa cosa non la stira. faccio guarda che stropicciata non puoi andare in giro così poi mi fa io non ho mai stirato <ride> un'altra cosa è che inizierai ad, abitu ad abituarti a tante nuove cose per esempio il cibo per esempio per me è stato molto difficile all'inizio non avere tutte quelle cose italiane tipo gli affettati, la mozzarella eh, il pesto, tutte queste cose qua ci si trovano perché comunque ci sono negozi italiani però ovviamente costicchiano quindi all'inizio quando sono trasferita in Canada non avevo ancora lavoro ho detto cioè non posso permettermi di fare tutte queste spese eh, quindi ti adatti un po' inizia a mangiare un po' quello che riesci a permetterti inizia a essere più fantasma di cucina io quando vivevo con i miei non cucinavo granché a meno che non fossi sola a casa perché magari mi erano in vacanza vabbè io di solito non cucinavo tanto di solito era il padre il, il cuoco della casa um, invece, invece io non cucinavo granché lo so però uh, dopo ho iniziato ad essere a avere più fantasia, addirittura ho addirittura iniziato a mangiare meglio da quando sono in Canada, è una cosa strana perché i canadesi mangiano male, uh, però ho iniziato ad essere, essere più responsabile, a mangiare un po' meglio, a cercare di equilibrare un po' la mia, la mia alimentazione, nonostante io ho la pancetta lo stesso, uh, però uh, diciamo che ho dovuto, mi sono dovuta abituare, uh, perché quando ti trasferisci, non puoi, non puoi avere questi vizi del tipo mm, cioè io devo fare queste cose. Cioè, se questa cosa non è italiana, io non la compro. cioè, perché ci sono tanti prodotti che costano troppo eh, per dirvi piuttosto che comprarmi una mozzarella, eh, mi pago la benzina per una settimana, cioè, per fare un esempio. Quindi diciamo che inizia a dare priorità ad altre cose e dopo due anni posso dirvi che non sono più depressa del fatto che non posso mangiare gli affettati eh, o non, eh, non posso sempre mangiare tutte cose italiane, eh, vivo bene lo stesso, poi ovviamente quando torno in Italia mangio un porco, eh, certe cose le, le cucino io, cioè per dirvi la lasagna posso farla anch'io, eh, se voglio la pizza me la posso fare anch'io in casa senza problemi, cioè non, eh, ogni tanto magari gli affettati me li permetto di, di mangiare però... Allo stesso tempo cioè, se torno in Italia mi faccio una scorpacciata di cibo, mi prendo anche delle cose in valigia, però non sono più uh, al limite della depressione come tanta gente possa pensare, quando vai in un nuovo paese magari scopri anche tanti cibi che non conoscevi, che iniziano a piacerti e che quindi dopo, uh, non dico che uh, dimenticherai perché comunque la cucina italiana non la dimenticherai mai, però inizierai ad adattarti perché questo significa trasferire, questo... anche questo significa anche questa è una delle cose uh, che dovrai imparare a fare adattarti. quindi ragazzi questo è un po' tutto per quello che volevo dire uh, se avete altre cose, magari se vi siete trasferiti in un altro paese se avete vissuto altrove per qualche tempo e avete altre cose da aggiungere fatemelo sapere perché tante cose magari le dimenticate uh, quindi mi raccomando fatemi sapere fatemi sapere anche cosa trovate di difficile magari in un nuovo paese cosa trovate invece di, di migliore Rispetto all'Italia o robe del genere, ci vediamo alla prossima volta. Ciao!